questa risoluzione abbiamo abbinata una nostra risoluzione che eh, partendo dallo stesso problema eh, propone eh, una soluzione e un'evoluzione delle soluzioni che sono state adottate fino ad oggi. Perché noi in Regione abbiamo due problemi. Eh, uno, eh, abbiamo un impegno eh, con, eh, con l'Italia, ma l'Italia verso l'UE, di riduzione delle emissioni di CO2 e quindi le auto emettono CO2 a seconda delle, delle categorie hanno eh, più o meno emissioni. L'altro aspetto molto importante e molto impattante è quello delle emissioni dei PM10, veramente urgente e per questo c'è il piano aria con tutta una serie di azioni eh, all'interno soprattutto dei comuni che hanno aderito alla al piano aria. Ecco, secondo noi la scelta di incentivare l'acquisto di auto ibride è stato un errore strategico all'interno del bilancio scorso perché l'urgenza di ridurre le emissioni di particolato soprattutto nei grandi comuni andava e va risolta con l'incentivazione dell'acquisto di auto elettriche. L'ibrido è ormai un mercato che si è eh, sviluppato, sta diventando ormai praticamente maturo e non consente una riduzione in prospettiva delle emissioni di particolato. È vero che rispetto alle emissioni di CO2 c'è un miglioramento rispetto alle auto eh, diesel e benzina, ma sostanzialmente siamo ad emissioni, a seconda del ciclo urbano e periurbano che si fa, a emissioni che sono equivalenti spesso quasi a quelle del metano. Perché? Perché l'ibrido in realtà aggiunge una componente elettrica, e quindi aggiunge una parte di, maggiore di efficienza ad un motore che è sempre a combustione interna e che quindi che produce particolato e produce CO2. La soluzione al problema è quella di far partire il mercato dell'auto elettrica, il mercato dell'auto elettrica. E sta ponendosi un po' come è successo 20-25 anni fa con il mercato dei pannelli solari. 25 anni fa installare un, solare, un impianto solare sul tetto della propria casa era un'azione eh, per chi era veramente un sostenitore dell'ambiente, convinto, però sapeva che sarebbe rientrato dei costi con tempi molto lunghi, si passò ad un'incentivazione dell'acquisto di impianti solari con alcune sbavature, perché poi anche lì si incentivarono impianti eh, magari sui terreni invece che sui tetti, forse con incentivi troppo elevati che oggi dobbiamo scontare però con quell'incentivazione si arrivò ad aprire il mercato dei pannelli solari ad oggi acquistare un impianto di pannelli solari ormai si autosostiene tanto che è diventato un obbligo praticamente per le nuove costruzioni e quindi il mercato della, del solare è partito ed è autosost si autosostiene. Il mercato dell'auto elettrica oggi ha bisogno di aprirsi in questo modo, quindi è necessario farlo partire con incentivazioni Altre regioni, provincia di Bolzano, provincia di Trento, hanno già cominciato dall'anno scorso ad incentivare l'acquisto di auto elettriche l'hanno scritto all'interno all dei loro piani energetici qualcosa abbiamo scritto anche noi nel nostro piano energetico perché prevediamo al 2020, al 2030 un parco auto elettrico importante, ma se non interveniamo eh, il parco elettrico non è che arriva da solo quindi quello che abbiamo proposto noi in sede di bilancio che riproponiamo anche oggi e sono contento che andiamo verso una, una condivisione eh, perché altri, altri gruppi hanno eh, sottoscritto il, la nostra richiesta è quella di incentivare l'acquisto di auto elettriche perché quella è la strada che dobbiamo percorrere fra l'altro la proposta qui non è contenuta ma che facciamo eh, in sede di bilancio è quella di cominciare da dove c'è più bisogno quindi secondo noi l'incentivazione andrebbe fatta assieme e coinvolgendo i comuni che aderiscono al PAIR perché è di lì che dobbiamo cominciare a, a far partire più immatricolazioni di auto elettriche perché è lì dove abbiamo il maggiore problema di emissioni. L'altro aspetto ovviamente, ma dopo qui si allargherebbe il campo, è che sicuramente non dobbiamo pensare solo al parco auto ma dobbiamo pensare al trasporto in generale e quindi l'incentivo va al trasporto pubblico perché non il problema del, eh, dell'emissione, il problema del traffico in città non lo risolviamo sostituendo tutte le auto che oggi sono avvisi con tutte le auto che sono a eh, trazione elettrica, ma riducendo anche il numero delle auto. Però oggi l'emergenza le, è quella e quindi noi diciamo eh, ormai la scelta eh, di eh, sostenere l'ibrido è stata fatta, quindi eh, noi non siamo completamente d'accordo quindi ci asterremo sulla risoluzione dei colleghi della Lega perché diciamo è una toppa su una scelta che noi non condividiamo pienamente, però poniamo il ragionamento di qui avanti, i prossimi ragionamenti vanno fatti sull'incentivazione quindi su far partire un fondo per l'incentivo all'acquisto di auto elettriche come stanno facendo appunto altre regioni, e anche altri stati europei dove si vede che questa incentivazione ha fatto veramente partire il mercato, se pensiamo alle, regioni, alle nazioni più nordiche, hanno ormai un'immatricolazione di auto elettriche veramente elevato che stanno già superando le auto a motore endotermico.